Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla con cacao e nocciole, il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, uova, zucchero, burro, lievito per dolci, sale, vanillina, scorza di limone, scorza da lancia, cacao amaro e nocciole tagliate grossolanamente. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare a preparare la frolla mettiamo momentaneamente da parte le nocciole tritate grossolanamente e il cacao amaro e iniziamo a preparare la base per la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia e la scorza di limone. E Azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo il fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il burro. la farina, le uova, il pizzico di sale, il lievito per dolci e la vanillina. E Azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Riprendiamo gli ingredienti che avevamo messo precedentemente da parte. Riprendiamo i nostri ingredienti, versiamo il cacao all'interno del boccale e le nocciole tagliate grossolanamente e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario, velocità 3. Il composto è pronto trasferiamolo sulla pellicola trasparente dopo aver trasferito il composto sulla pellicola trasparente aver dato la forma di un salamino trasferiamolo in frigo per almeno 30 minuti trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso la frolla che si è compattata Rimuoviamo la pellicola trasparente e con l'aiuto del coltello Andremo a porzionare la frolla e formare i biscotti. Posizioneremo i biscotti su una teglia rivestita da carta da forno. Proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta tagliati i biscotti li inforneremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti di frolla con cacao e nocciole.